Allora, questo che stiamo producendo è un'onda stazionaria, cioè un'onda che, eh, che viene riflessa, come possiamo vedere. e Questo produce dei punti che rimangono sempre fermi e dei punti che invece si muovono durante l'oscillazione. Poi abbiamo fatto questo esperimento con un'antenna trasmittente, un'antenna ricevente e anche una, una pacca di metallo che serve per, per riflettere il segnale di quest'onda. Qui abbiamo un voltimetro che misura la differenza di potenziale di quest'onda e ehm, c'è cioè la differenza di potenziale di quest'onda che, che giunge a questa antenna ricevente. Spostando l'antenna possiamo notare come ci sono eh, alcuni punti in cui è registrato un valore minore come ad esempio qua, eh, e altri punti in cui invece c'è un valore molto alto, come qui. Eh, questi due punti rappresentano eh, il primo e l'antinodo, il, il, il primo il nodo e il secondo l'antinodo, e hanno una distanza tra di circa 0,8 cm. Eh, questa distanza rappresenta un, quarto, rappresenta un quarto di lunghezza d'onda.